Bene, dopo aver visto la stima della divisione, eseguiamo la divisione in modo preciso, utilizzando questa procedura. Allora, il 75 nel 4 non ci sta. Il 75 non ci sta nemmeno nel 46, e allora considero il 464 e svolgo 75, 464 diviso 75. Considero le decine, 7, e vedo quante volte il 7 è contenuto nel 46. 7 nel 46 è contenuto 6 volte con il resto di 4 quindi tengo a mente che il 7 nel 46 ci sta 6 volte e scrivo il resto accanto al 4 quindi avrò che 7 nel 46 ci sta 6 volte con il resto dei 4 che metto davanti al 4, diventando 44. Ora chi, mi chiedo, anche il 5 ci sta almeno 6 volte nel 44? Sì, il, ci, il 5 nel 44 ci sta ben 8 volte. Quindi va bene, sia il 7 che il 5 stanno 6 volte rispettivamente nel 46 e nel 44. Quindi scrivo nel risultato... Che 464 diviso 75 fa 6, con un resto che adesso mi calcolo. Per calcolare il resto eseguo la, la moltiplicazione 6 per 75, quindi 6 per 5 è 30, scrivo 0 sotto il 4, ricordo 3, 6 per 5 6 per 7, 42, più 3, 45, che scrivo sotto al 46, ottenendo 6 per 75 uguale 400, 450. A questo punto eseguo la differenza tra 464 e 450. La differenza è 14, 4 meno 0, 4, 6 meno 5, 1, 4 meno 4, 0. Quindi, al resto... Abbasso, aggiungo il 2, quindi abbasso il 2. Adesso dovrò svolgere 142 diviso 75 e procedo esattamente come prima. Considero il, il 14 e vedo quante volte il 7 sta nel 14 e poi considero quante volte il 5 sta nel 2. Il 7 nel 14 ci sta due volte il C con il resto 0, il 5 nel 2 ci sta due volte, sicuramente no, allora abbasso quante volte il 7 può stare nel 14, il 7 non può stare due volte nel 14 e quindi ci starà una volta sola, 7 per 1 7 con il resto di 7, il resto lo metto quindi davanti al 2 e otterrò 7 nel 14 ci sta una volta con il resto di 7, il 2 diventa un 72, il 5 nel 72 ci sta una volta, sì. Allora 75 nel 142 ci starà una volta sola con un resto che mi calcolo. Per calcolare il resto moltiplico 1 per 75... Riporto il 75 incolonnandolo sotto il 142 ed eseguo la differenza 142 75. Il risultato è 67. Abbasso il 5 abbasso il 5, e come ultimo passaggio svolgerò 675 diviso 75, operando sempre nello stesso modo. Il 7, quante volte ci sta nel 67? Il 5, quante volte nel 5? Il 7 nel 67 ci sta 9 volte, 9 per 7 fa 63, quindi ho un avanzo di 4, un 4 che metto accanto al 5, quindi avrò 67 diviso 7 ci sta 9 volte con un resto di 4. Il 5 ci sta 9 volte nel 45, sì ci sta esattamente 9 volte e quindi 75 nel 675 ci starà 9 volte e scrivo il 9 al risultato ottenendo 619. A questo punto per calcolare il resto farò eh, 9 per 75 che farà 675 ottenendo il resto di 0. A questo punto, quindi, so esattamente che 4.425 diviso 75 è uguale a 619 ed è un numero molto vicino a quanto stimato, comunque un numero compreso tra 600 e 700 come avevamo eh, stimato nel video precedente. Bene, buone divisioni! Ciao Andrea!